Allora, come già nel webinar della settimana scorsa, ehm, vi ricordate questi webinar sono progettati per consentire di approfondire eh, i temi che sono oggetto del modulo che state in questo momento seguendo e ehm, in qualche modo anche per approfondire degli aspetti che nel, nei moduli magari sono solo accennati quindi eh, abbiamo l'opportunità in, in questa occasione di poterci confrontare avendo anche eh, diciamo la, la possibilità per chi di voi lo sta seguendo in sincrono di porre delle domande se avete dei dubbi, dei quesiti rispetto ai contenuti che in questo momento state eh, vedendo sulla piattaforma eh, come detto da Merina Apertura, ehm, il webinar di oggi approfondisce i contenuti del secondo modulo e riguarderà quindi gli aspetti legati alla progettazione di una consultazione online. Eh, le consultazioni, comunque la, la partecipazione civica, così come l'abbiamo vista nel, nel primo modulo, è una modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini eh, che avviene assolutamente su base volontaria, nel senso... Ehm, Quel, quel tipo di partecipazione sulla quale ci stiamo concentrando in questo corso è, come abbiamo già detto, una modalità di coinvolgimento e ascolto dei cittadini che non discende da un obbligo di legge, che va eh, spesso a sentire eh, dei gruppi di cittadini che normalmente non sono coinvolti nei processi decisionali pubblici, non sempre, però diciamo, eh, in, in larga parte la, la, i processi partecipativi sui quali ci stiamo concentrando eh, sono orientati ad ascoltare pareri che altrimenti non verrebbero ascoltati, ed è un tipo di partecipazione che ehm, fa un uso eh, importante delle tecnologie per cercare di ampliare al massimo eh, la partecipazione. Il governo inglese, l'avete visto citato molto nelle video lezioni, continueremo a farlo anche in, in questi webinar, ehm, è, uno, è uno dei governi che negli anni ha utilizzato in maniera eh, diciamo più strutturata eh, le tecnologie all'interno dei processi di eh, partecipazione, eh, l'ha fatto eh, utilizzando un portale che è quello che vedete, che raccoglie tutte le consultazioni pubbliche e che dà in qualche modo una porta di accesso a tutte le modalità attraverso le quali i cittadini possono comunicare con il governo, perché ovviamente. Eh, l'abbiamo visto, ormai lo sapete, eh, ci sono molti modi, molti strumenti per fare partecipazione, le tecnologie sono un'opportunità, però possono essere usate a integrazione con strumenti e metodologie più tradizionali, ci possono essere vari canali che i cittadini hanno per comunicare con la pubblica amministrazione e i governi ugualmente per eh, aprire dei canali di ascolto e di partecipazione. Dicevo, il governo inglese che ha una grande tradizione su questi temi, ha anche una grande tradizione di eh, linee guida, di manuali, di indicazioni su come si possa condurre in maniera efficace un processo di consultazione. Eh, per questo motivo ho pensato di proporvi questo che è una, ehm, una scaletta che trovate sul, sul sito del quale avete visto, eh, che avete visto nella schermata precedente. Eh, è una sorta di diciamo, decalogo di indicazioni rivolte a enti locali eh, che vogliano attuare dei processi di consultazione Ehm, ai quali vengono date una serie di indicazioni su quali sono eh, diciamo, dei criteri, dei principi base ai quali ehm, ispirarsi. Eh, su alcuni di questi eh, faremo adesso un approfondimento, perché in realtà sono principi validi, a prescindere dal fatto che si usino eh, le tecnologie per fare una consultazione, noi diciamo li declineremo nell'accezione eh, che ci interessa, quindi quella delle consultazioni online, quindi modalità di partecipazione dei cittadini che prevedono l'utilizzo di tecnologie, però alcuni di questi principi sono eh, validi a prescindere, quindi nel momento in cui un'amministrazione, un soggetto pubblico decide progetta una consultazione, ci sono alcune domande che si deve porre, alcuni diciamo, elementi chiave del, dei quali tenere conto. Ehm, il primo sul quale volevo attirare la vostra attenzione è che le consultazioni devono essere chiare, sintetiche, è importante utilizzare un linguaggio non tecnico, ehm, immaginare il tipo di destinatari che stia davanti e cercare di essere il più possibile chiari nella comunicazione. Eh, questo è, diciamo, in generale dovrebbe essere un principio valido per tutta la pubblica amministrazione. Eh, in Italia noi abbiamo una lunga tradizione di eh, normative e di studi eh, per la semplificazione del linguaggio burocratico, ci sono dei dizionari, dei glossari, ugualmente in Inghilterra e in altri paesi europei perché è ovvio che... Eh, la pubblica amministrazione parla con un linguaggio suo che non è quello dei cittadini nel caso delle consultazioni questo è importante perché eh, le consultazioni raramente riguardano dei temi banali eh, il, uno dei principi alla base della scelta di, di attivare un processo partecipativo spesso è la complessità del problema che si deve risolvere e quindi eh, come abbiamo detto la volta precedente la necessità il bisogno di chiedere aiuto eh, collaborazione al di fuori della pubblica amministrazione per individuare delle soluzioni, delle proposte che aiutino a migliorare la, la, la presa di decisione. Eh, quindi essere chiari, spiegare in termini chiari, e semplici, qual è il problema e in quale modo eh, chi partecipa può dare un contributo è essenziale come fattore di successo di una consultazione. Eh, questo che vi ho fatto è un esempio diciamo, um, che io avevo selezionato, avrei selezionato a prescindere, però diciamo, temporalmente capita in un momento in cui noi a breve andremo a votare proprio su un tema sì, eh, analogo, è ehm, la strutturazione del questionario della consultazione pubblica sulla riforma costituzionale che risale ormai a diversi anni fa, è stata avviata nel 2013, eh, questo che vedete è lo schema attraverso il quale i concetti alla base di quella consultazione che era stata voluta dall'allora Ministro eh, alla riforma costituzionale per verificare quali fossero gli orientamenti dei cittadini rispetto ad alcuni temi chiave eh, come vedete il presidenzialismo piuttosto che la riforma delle province, la riforma del Parlamento eccetera, quindi temi complessi che richiedevano competenze anche di tipo giuridico, eh, questo tema è stato reso in una maniera semplice, ci si è sforzati di ehm, trasferire la complessità uh, del tema su dei quesiti che fossero comprensibili anche a persone che non avessero una competenza di tipo giuridico. Eh, questo stesso tipo di approccio, uh, quindi di voler essere. Il più possibile chiari, di sforzarsi di semplificare i termini del problema, ehm, è un principio al quale è, è in linea di massima è sempre utile attenersi. Questo è l'altro esempio che vi faccio è della consultazione sulla buona scuola. Eh, il testo oggetto di consultazione, cioè la proposta di legge che poi eh, è stata uh, discussa e votata in Parlamento, eh, attraverso il sito che ospitava la consultazione è stato comunicato. Uh, con diverse modalità, se voi andate sul sito trovate una versione di sintesi della legge, una serie di documenti che, servisse, che sono serviti a capire meglio qual era il contenuto, la portata dei, del provvedimento, eh, questa che vedete è un'infografica, che è un'altra modalità che ugualmente utilizza le potenzialità della tecnologia web per comunicare in maniera efficace e raggiungere Ehm, utenti che, che possono anche non avere una competenza specifica su quell'argomento ma del cui parere si vuole tenere conto e quindi li si vuole facilitare nell'accedere alla consultazione il secondo elemento sul quale eh, richiamo la vostra attenzione di quel decalogo dal quale siamo partiti ehm, è questo, le consultazioni devono tenere conto dei gruppi che vengono eh, ascoltati ehm, questo perché nella fase di progettazione di una consultazione, diciamo, normalmente ci si interroga su quali sono i destinatari, cioè a quali eh target di utenti ci si vuole rivolgere. Avere attenzione ai destinatari significa non solo individuarli correttamente, eh, quello che normalmente all'interno di un processo di eh, partecipazione è quella fase in cui si fa tipicamente la mappatura degli stakeholder, cioè l'identificazione dei soggetti che eh, per il ruolo che svolgono, per le competenze che hanno, si ritiene utile coinvolgere nel processo di partecipazione. L'attenzione dei senatari, oltre che a identificare in maniera eh, corretta, anche a dimensionare eh, la consultazione, quindi capire se stiamo andando a sentire il parere di 100 persone, 200 o un numero che non siamo in grado di valutare perché ci rivolgiamo per esempio al, ai cittadini nella loro generalità, L'identificazione dei destinatari è essenziale per poter poi progettare in maniera corretta la consultazione. Cosa significa progettare in maniera corretta? Significa per esempio avere attenzione eh, quando si definisce eh, la durata della consultazione e l'articolazione in fasi. Ci possono essere per esempio dei gruppi che noi vogliamo coinvolgere che possono avere necessità di tempi più lunghi rispetto ad altri per poter rispondere ai quesiti oppure ehm, possiamo avere l'esigenza di coinvolgerli in una fase della consultazione piuttosto che in un'altra, quindi identificarli serve anche per poter fare questo tipo di microprogettazione. E adesso vedremo anche degli esempi in questo senso. Eh, identificare in maniera corretta i gruppi serve anche per la scelta degli strumenti da utilizzare, quindi non, non tutti eh, i, i gruppi che noi pensiamo di coinvolgere possono avere la stessa dimestichezza con gli, gli strumenti tecnologici o avere eh, una propensione ad usarli, quindi eh, questo potrebbe orientarci nella scelta sia degli strumenti sia per esempio della metodologia che potrebbe essere per esempio un approccio in cui si integra una parte online e una parte per esempio in presenza, se ci sono le condizioni, se ci sono le risorse eh, finanziarie che consentono di farlo, eh, quindi come capite bene l'attenzione ai destinatari è, è cruciale nel momento in cui si eh, pianifica, si progetta una, una consultazione online. Eh, a questo proposito eh, alcuni degli esempi che ho citato, questa è la consultazione pubblica sulla riforma costituzionale eh, riguardo al tema dei destinatari, la consultazione era strutturata su tre livelli, eh, un questionario breve, un questionario di approfondimento e una fase di discussione pubblica che prevedeva degli incontri in presenza. Eh, il questionario breve era, era un questionario strutturato in maniera semplice, pensata anche per la partecipazione di persone che non avessero competenze di tipo giuridico, quindi era orientata a raccogliere un'opinione generale, un orientamento rispetto al tema. Il questionario di approfondimento era un questionario che era strutturato, pensato, eh, rivolto per persone che avessero eh, anche competenze di tipo giuridico, quindi i quesiti erano posti in maniera tale da consentire a chi avesse le competenze di poter dare un parere qualificato. Eh, la, la fase di discussione pubblica ovviamente era una, diciamo, una modalità, un approccio eh, orientato al fatto di poter eh, ampliare ancora di più la platea dei partecipanti e includere pareri e opinioni di persone che magari non avevano eh, la possibilità, le capacità di poter interagire attraverso i questionari online, ma volevano prendere parte al dibattito. Eh, Sempre un altro esempio riguardante eh, l'attenzione ai destinatari declinata nell'uso di strumenti e metodologie, questo è il portale delle consultazioni dell'Unione Europea, la consulta la, la, le consultazioni pubbliche sono uno strumento molto usato eh, in Europa, eh, molto anche diciamo, eh, spinto e suggerito dall'Unione Europea, in questo caso, in questa consultazione, voi vedete, sono indicate tre modalità diverse per poter partecipare, attraverso un forum online, email, oppure attraverso, um eh, un invio attraverso posta, quindi diciamo utilizzando dei canali di comunicazione ordinari, eh, quindi una modalità attraverso la quale si cerca, differenziando i canali attraverso i quali le persone possono partecipare, di eh, comunque sfruttare le potenzialità che danno le tecnologie, di raggiungere eh, un numero più alto di partecipanti, ma anche di essere in qualche modo inclusivi, quindi di non... Eh, selezionare eh, in maniera troppo, troppo stretta eh, il campione di riferimento, dando la possibilità a chi fosse interessato e volesse farlo di dare il proprio contributo. Eh, un altro elemento importante che serve ricordare quando si, si ragiona in generale sul tema della partecipazione civica e in particolare su del, sullo strumento delle consultazioni, se voi ricordate nel webinar precedente e nei materiali del corso ehm, sono presentati i livelli della partecipazione, la consultazione in quella scala ideale è, un sec è il secondo livello, il secondo gradino appena sopra l'informazione. Ehm, questa raccomandazione dice eh, ricordatevi che le consultazioni sono solo una parte del processo di coinvolgimento dei cittadini. Questo è un elemento importante da ricordare perché eh, nelle buone prassi delle, della partecipazione l'idea è che eh, la partecipazione dei cittadini sia un processo che che procede secondo un andamento continuo, mentre nella pratica noi lo vediamo, lo vediamo nel contesto italiano, ma anche in molti altri paesi europei, nel resto del mondo, eh, la consultazione è pensata come un momento spot, per cui io ho un problema da risolvere, una questione su cui voglio sentire il parere dei cittadini, attivo una consultazione che può avere vari livelli diciamo di, di partecipazione, però rimane legata a un tema, a un problema specifico, l'idea invece alla base della, dei processi partecipativi in una logica di open government come abbiamo detto nel primo webinar è quella che i cittadini possano giocare un ruolo all'interno dell'intero processo decisionale della, della pubblica amministrazione e che possano e debbano farlo in maniera continuativa. Eh, e questo è è un elemento importante, nel senso ovviamente mh, non sempre c'è questa volontà, non sempre ci sono queste condizioni, eh, però in una condizione ideale per poter sfruttare al meglio eh, le opportunità op offerte da quel modello di governo, che è il governo appunto con i cittadini, eh, è importante che le consultazioni stiano dentro un continuum di, di ascolto, di consultazione, di coinvolgimento con modalità e strumenti diversi dei cittadini all'azione della pubblica amministrazione. Eh, vi dicevo l'Unione Europea, eh, l'Unione Europea ha una grande tradizione nel, nel diffondere i principi alla base della del modello del governo aperto, di, una, di un modello di governance inclusivo, fin dal, dal primo libro bianco sulla governance in cui ha eh, stabilito alcuni principi alla base dell'azione dei governi europei che dovessero essere il più possibile inclusivi, tener conto dell'opinione dei, dei cittadini nella presa di decisione, eh, ugualmente lo è sul fronte dell'utilizzo delle tecnologie per affermare questo principio e rendere diciamo, effettivo il diritto alla partecipazione. Eh, per quanto riguarda le consultazioni online, quindi quella che avete visto nei, nei moduli del, del corso è, è chiamata e-participation, quindi la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali attraverso le tecnologie, esistono molte linee guida, molti documenti di orientamento esiste anche diciamo, una classificazione del processo di pianificazione di una consultazione online per fasi, che è quella che noi vi proponiamo nel corso e che è quella che adesso nel webinar di oggi andiamo a ripercorrere nella visione che, che propone l'Unione Europea il processo di pianificazione di una consultazione online si articola in cinque fasi una fase iniziale di aspettative, una seconda di pianificazione del processo, di definizione della strategia di comunicazione, la fase di realizzazione della consultazione online e in ultimo una fase finale di decisione, valutazione e feedback a chi ha partecipato rispetto all'utilizzo che ehm, il soggetto che ha proposto la consultazione eh, intende fare delle eh, osservazioni arrivate attraverso la consultazione. La prima fase è la fase quella nella quale diciamo, nasce l'idea, si concretizza la volontà eh, di, di prendere quella decisione eh, non all'interno, al chiuso della propria amministrazione, ma coinvolgendo i cittadini. Eh, questa fase iniziale è molto importante perché eh, diciamo, è evidente che la pubblica amministrazione prende costantemente decisioni, deve farlo, fa parte della, del proprio mandato, della propria attività. Il fatto di prendere decisioni eh, partecipate è una parte del processo decisionale pubblico, quindi è evidente che ha anche per esempio dei tempi che non coincidono con quelli della pubblica amministrazione e lo vedremo in seguito. Coinvolge soggetti che normalmente non sono coinvolti, ai quali normalmente non viene dato questo potere e, e quindi è un processo che ha molti vantaggi ma anche alcune criticità ed è importante che sia avviato solo quando c'è una reale consapevolezza di uno scopo e di un'utilità di eh, prendere quella decisione eh, attraverso il coinvolgimento dei cittadini e non semplicemente seguendo la procedura che, eh, che normalmente viene seguita eh, all'interno dell'amministrazione dell pubblica. Quindi chiarirsi questi aspetti, soprattutto nella fase iniziale, è fondamentale perché quella consultazione abbia successo. Eh, capire anche da subito per esempio eh, qual è eh, l'influenza che il, il, i cittadini potranno avere all'interno di quel processo. Eh, quello, quello che vorrei dirvi è che normalmente quando si decide di avviare un processo di tipo partecipativo e una consultazione, l'idea è quella di eh, Riuscire a vedere quel problema, quel tema in particolare, quella decisione da una prospettiva che sia diversa da quella che normalmente si ha, immaginando che questo cambio di prospettiva possa portare a una qualità uh, di decisione migliore. Ehm, quindi, se non ci sono queste, queste condizioni, cioè se non c'è una consapevolezza di voler includere soggetti che normalmente non sarebbero dentro quel processo. Eh, se non si ha una consapevolezza del fatto che da questo processo possa venire un valore aggiunto in termini qualitativi della presa di decisione, eh, e si quindi anche disposti a, a mettere in gioco risorse, persone e tempo per poterlo fare, eh, è evidente che mancano le condizioni fondamentali per aprire un processo di tipo partecipativo. Quindi, eh, forse è una di quelle situazioni in cui si potrebbe anche fare un passo indietro, posto che non c'è un'obbligatorietà della pubblica amministrazione a includere i cittadini. Perché nei processi di cui stiamo parlando non c'è un vincolo di legge, è un atto volontario, forse potrebbe essere eh, eh, utile orientarsi su altre metodologie di ascolto che non siano così strutturate, che non generino così, eh, aspettative così forti dai partecipanti. Una volta che si è chiarite queste aspettative iniziali, cosa si vuole fare, in che modo chi, chi, chi gestirà quel processo, c'è la fase vera e propria di pianificazione della consultazione, questa è la fase in cui operativamente si ragiona sugli obiettivi, ovviamente in una prospettiva di risultato, quindi qual è lo scopo della consultazione e qual è il risultato che voglio ottenere alla fine, eh, chi sono gli utenti, quindi quali sono i destinatari della, della consultazione, quali tecnologie e quali eh, metodologie di partecipazione intendo utilizzare. Eh, chiarire obiettivi e destinatari è fondamentale, è fondamentale eh, anche per poterlo comunicare. Eh, questa che vedete è un estratto di una consultazione che che è in questo momento aperta sul sito del governo inglese, quel sito del quale abbiamo visto nella prima schermata. Ve eh, La sto presentando perché è un esempio di chiarezza, definisce in maniera molto chiara, senza diciamo, nessun dubbio, chi sono gli stakeholder, cioè a, a quali eh, gruppi si rivolge quella consultazione, quali sono gli obiettivi in termini di risultati. Eh, questo in particolare è una consultazione che riguarda un reattore nucleare, Nella, in Gran Bretagna c'è una parte di produzione di energia elettrica eh, fatta attraverso il nucleare, e questa è una consultazione che riguarda eh, in particolare insomma, mh, dei test che riguardano il potenziamento di un, di un sito sul quale loro ovviamente stanno andando a chiedere le opinioni di chi vive in quella zona ma anche dei soggetti che sono coinvolti ovviamente da quell'attività. Eh, e vedete appunto è estremamente chiara, molto sintetica rispetto a, a chi loro vanno ad ascoltare e quali sono gli obiettivi, quindi i risultati di questa consultazione, i risultati attesi al termine del processo. Eh, questo perché uno dei problemi, eh, diciamo tra virgolette, nel senso una delle domande che ci si pone quando si ragiona su quei destinatari è legato a un principio che è quello di rappresentatività. Cioè quanto le persone che andranno a partecipare a quella consultazione che io sto coinvolgendo, coinvolgendo sono effettivamente rappresentative eh, rispetto eh, agli interessi posti in gioco, rispetto alla complessità del problema che sto, che sto provando ad affrontare attraverso la consultazione online. Eh, quindi si lega al discorso proprio di identificare i target, i soggetti che io voglio coinvolgere, quelli che per me sono rilevanti, la cui opinione voglio ascoltare. Eh, identificare eh, i destinatari eh, è importante ovviamente in relazione agli obiettivi e ai risultati attesi eh, adesso vi farò vedere alcuni esempi in cui eh, a seconda dei casi sono stati identificati destinatari diversi eh, anche all'interno di processi abbastanza simili eh, questa è, è l'iniziativa di consultazione per il bilancio partecipativo del Comune di Pavia eh, I bilanci partecipativi lo sapete sono una modalità molto diffusa, molto praticata anche in Italia dagli da enti locali, la particolarità di questa, di questa iniziativa del Comune di Pavia sta nel fatto che ehm, la partecipazione a questa consultazione è aperta oltre ai residenti in, nel Comune anche eh, agli iscritti all'Università di Pavia che secondo me è un segnale importante, nel senso che nel momento in cui l'amministrazione comunale chiede ai cittadini come destinare una parte del proprio bilancio per migliorare la qualità della vita in città, ovviamente gli studenti sono un parere importante da sentire, non sono residenti in città, però ci abitano per molto tempo, si fruiscono di quei servizi, vivono la città, quindi è evidente che sono un target di interesse ed è, ed è utile aprire la partecipazione anche a loro, anche se diciamo, normalmente non sarebbero inclusi perché non sono residenti nell'area del comune. Eh, Quest'altro esempio è sempre un bilancio partecipativo del comune di Desio, eh, lo vedrete anche perché una delle testimonianze delle nostre video interviste nel corso partecipazione è, è fatta da una delle persone che ha lavorato alla, a questa iniziativa, che è Maria Vaffavoino, eh, questa cosa ve la segnalo perché il comune di Desio ha voluto fare invece una cosa diciamo, analoga rispetto a quella di Pavia, ma su un target diverso che sono eh, i minori. Eh, il bilancio partecipativo di Desio aveva due modalità, aveva un bilancio senior per gli adulti e un bilancio junior, al quale potevano partecipare i bambini di età compresa tra i 9 e i 14 anni. Eh, questo è sempre un segnale di attenzione, perché ovviamente i bambini vivono la città, quante come gli adulti, hanno esigenze delle quali è importante tenere conto, ha un valore aggiunto includere i, i ragazzi in, in questo tipo di processi perché ha un valore in termini di educazione civica, di coinvolgimento e responsabilizzazione rispetto a quello che è il valore sociale di iniziative di questo tipo e quindi è un contributo che, che è stato interessante e che ha dato anche diciamo, contributi e risultati che sono stati molto apprezzati dall'amministrazione il coinvolgimento dei, degli stakeholder, quindi dei destinatari di chi deve partecipare, può essere utile anche per gestire fasi del processo di partecipazione, di consultazione. Questo esempio che vi, che vi porto ora è una consultazione di quest'anno, quest'anno scadeva la convenzione tra il governo e la RAI, eh, per la prima volta è stata eh, realizzata una consultazione pubblica rivolta a tutti i cittadini sulla qualità del servizio pubblico. Eh, questa, la, la particolarità di questa consultazione è stata che è stata realizzata online attraverso un questionario che ha curato Istat. Eh, I contenuti di quel questionario sono stati costruiti attraverso dei tavoli tecnici che vedete riportati in questa schermata. Questa è la pagina del Ministero dello Sviluppo Economico dove si trovano tutti i dati su questa consultazione. Eh, I tavoli tecnici sono stati, diciamo, un evento partecipato in presenza eh, che si è svolto il 12 aprile. Eh, hanno partecipato ai tavoli tecnici gli stakeholder in senso stretto, cioè le persone, gli operatori, i soggetti che lavorano nel campo delle telecomunicazioni, quindi non solo il mondo RAI ma anche tutto quello che sta attorno al mondo eh, audio-televisivo. Eh, I lavori dei tavoli sono serviti per identificare i temi, eh, gli argomenti che poi sono eh, confluiti nel questionario online che era possibile eh, compilare sul sito e che era aperto a tutti. Eh, quindi questo è un esempio in cui ehm, ci si rivolge alla generalità dei cittadini, ma ci sono dei soggetti che vengono inclusi nel processo di costruzione della consultazione dando un contributo eh, specifico in questo caso per identificare in maniera puntuale i temi eh, che saranno poi oggetto della consultazione online. Eh, un altro elemento importante della fase di pianificazione è ovviamente il tempo. Quanto deve durare una consultazione online? Eh, sempre gli inglesi, che appunto che sono, come vi dicevo sono diciamo, il punto di riferimento per chi ragiona su questi temi eh, sostengono che una consultazione online debba durare almeno 12 settimane, che ovviamente è, è un tempo X che può essere declinato in vario modo e che dipende in realtà dalla, consultazione, dalla complessità dei temi oggetto di consultazione, ehm, dai soggetti coinvolti, dalle esigenze di chi, di chi gestisce il processo e di chi deve partecipare, come abbiamo detto prima, eh, però risente anche di una serie di elementi che per esempio riguardano i tempi di presa di decisione di quel particolare processo, eh, quindi non c'è diciamo, un tempo X, eh, c'è una valutazione da fare di volta in volta a seconda, come dicevamo prima, di chi si deve coinvolgere degli obiettivi attesi, eh, della complessità del tema oggetto di discussione eh, c'è però una, un elemento che, che rimane nel senso un elemento di fondo che, del quale bisogna tenere conto, cioè che eh, i tempi della partecipazione e i tempi della pubblica amministrazione non coincidono mai la partecipazione ha tempi lunghi eh, ce l'ha nei processi tradizionali gestiti attraverso metodologie di coinvolgimento pre in presenza, ce l'ha anche utilizzando le tecnologie, anche se le tecnologie sono in questo senso un fattore che in qualche modo aiuta, velocizza alcuni passaggi, però la consultazione richiede tempo. E spesso questi tempi non coincidono, nel senso che le decisioni che prende il soggetto pubblico spesso sono dettate anche da scadenze, da progetti, da, eh, da vincoli che sono indipendenti dal soggetto che sta attivando il processo di consultazione. Quindi serve trovare sempre una mediazione e capire in quale momento del processo decisionale pubblico la consultazione si può inserire e in che modo eh, diciamo il, il decisore pubblico può aspettare che i cittadini si esprimano. Eh, questa schermata che vedete è una linea del tempo che è uno degli strumenti che si possono utilizzare per esempio quando si fa la pianificazione della tempistica di una consultazione per capire come le diverse fasi si incrociano col processo decisionale. Eh, in particolare, questa è una linea del tempo che, che abbiamo realizzato per una consultazione fatta nel 2014 per la regione siciliana. La regione siciliana ha messo a consultazione il documento, l'IPOFES, il documento di programmazione. 14-20, anche questo è uno degli esempi che trovate nel, nel corso, quindi non mi dilungo. Eh, la linea del tempo riporta nella parte alta che vedete il, il processo decisionale della, del POFESR che eh, ha una tempistica che è guidata dai tempi della Commissione europea e a livello nazionale dall'accordo di partenariato, quindi ci sono una serie di vincoli temporali che non dipendono dalla singola amministrazione, ma da impegni presi a livello nazionale e comunitario. La, la linea che vedete sotto è lo scorrere delle fasi della consultazione, che era una consultazione online in due, in due fasi e che prevedeva anche dei momenti in presenza, eh, lì in fase di pianificazione si è cercato di andare a vedere in quali momenti il processo di consultazione e di partecipazione poteva entrare nel processo decisionale di redazione del P.O., per dare un contributo, quindi in quale momento ehm, quei due livelli si potevano in qualche modo incrociare e eh, i partecipanti alla consultazione dare un contributo in un momento in cui il documento era ancora in fase di redazione. Perché questo è un altro elemento di, di attenzione e di valore di una consultazione ed è una raccomandazione forte che dà l'Unione Europea. Eh, le consultazioni devono essere avviate in un momento in cui il contributo dei cittadini ha un peso, quindi quando le decisioni non sono ancora state prese. Eh, sempre in fase di pianificazione, eh, l'altro punto di attenzione è ovviamente la scelta delle tecnologie, quindi quali strumenti usare, stiamo parlando di consultazione online, quindi di modalità di ascolto e partecipazione che prevedono, in maniera importante, anche se non in maniera esclusiva, l'utilizzo di tecnologie, quindi quali tecnologie usare. È evidente che stiamo parlando del web, quindi le tecnologie che utilizzano Internet come canale, eh, che ovviamente è uno dei canali sui quali far viaggiare la, la partecipazione è sicuramente il sito istituzionale dell'ente che promuove la consultazione, quindi eh, il sito web che, che può essere una pagina, ma può essere anche eh, un portale. È una serie di strumenti, di tecnologie che vanno a integrare eh, la piattaforma, il canale e lo strumento che si ut utilizzerà per la consultazione, eh, come dicevamo prima, per consentire a chi, deve, a chi può, vuole partecipare di farlo con il mezzo che gli è più consono e eh, dall'altro di eh, assicurare la più ampia partecipazione alla consultazione. Sulla parte tecnologie non mi dilungo eccessivamente anche perché il prossimo modulo, che è il modulo 3, sarà dedicato totalmente ai metodi e agli strumenti intesi come tecnologie per la partecipazione e quindi lì avremo modo di approfondirlo. Eh, però è evidente che la scelta delle tecnologie influenza il tipo di regole e di facilitazione del processo. I processi partecipativi in generale sono processi strutturati eh, per cui normalmente è previsto che ci siano dei facilitatori, è previsto che ci sia il contributo di eh, persone che in qualche modo eh, agevolano lo svolgimento del processo, allo stesso modo accade nelle consultazioni che utilizzano le tecnologie, nelle consultazioni online, è previsto che ci siano delle figure di supporto che facilitano, garantiscono il rispetto dei tempi, garantiscono il fatto che tutti possano partecipare, presidiano gli ambienti di, di eh, partecipazione online quindi svolgono un ruolo anche diciamo di tipo tecnico di facilitazione rispetto alla tecnologia che, viene, eh, che si sceglie di utilizzare. Ehm, quindi sono processi nei quali eh, entrano in gioco queste tre componenti, I, gli utenti i partecipanti da un lato, le regole che, il, che vengono date alla partecipazione e ehm, la facilitazione o moderazione del processo. Eh, nella partecipazione diciamo di tipo tradizionale, quella in cui è prevista eh, la, la presenza come modalità di partecipazione, normalmente queste regole vengono diffuse e comunicate attraverso dei documenti che vengono distribuiti in occasione delle giornate, vengono inviati preventivamente per esempio via mail o, o resi disponibili sul sito che ospita eh, l'iniziativa, questa è, è una parte del manuale della guida partecipante che venne distribuita ai partecipanti, Ehm, ai tau meeting organizzati dalla regione toscana quando era in fase di consultazione la, la legge regionale sulla partecipazione ehm, nel caso di piattaforme online le regole della partecipazione sono normalmente pubblicate sul sito sulla piattaforma che ospita eh, i processi di consultazione e queste sono le regole di partecipazione del sito Io partecipo plus della regione Emilia Romagna che è uno degli esempi che avete visto che avete imparato a conoscere perché è una delle piattaforme più strutturate che gestiscono processi partecipativi che coinvolgono eh, comunità locali. e In questo caso ci sono informazioni sia per accedere, poter partecipare e quindi utilizzare la piattaforma, sia le regole generali che eh, riguardano le modalità attraverso le quali si può partecipare online utilizzando gli strumenti e le funzionalità attive all'interno di ciascuna stanza, così si chiamano eh, le consultazioni all'interno del sito. Io partecipo plus. Eh, sempre all'interno di questo discorso di definizione dei ruoli, delle regole, della moderazione, è importante che queste regole siano esplicitate. Eh, questo è uno screenshot del sito Partecipa Toscana, che è la, la, la piattaforma per la partecipazione della regione toscana, questa è una delle, delle iniziative di consultazione che trovate sul sito, eh, li vedete eh, sotto il nome del titolo della, della consultazione è indicato il, il mediatore, cioè il soggetto che in qualche modo è referente per quell'iniziativa. In alcuni casi è un singolo, in altri casi, se andate a vedere, mh, può essere per esempio una direzione, un servizio della Regione Toscana che sta lanciando una consultazione, quindi è eh, immediatamente trasparente per chi partecipa, chi è il soggetto che ha promosso quell'iniziativa, che in qualche modo ne risponde. In alcuni casi sono per esempio delle associazioni. Che, che hanno proposto uh, una consultazione che è stata ehm, diciamo, la cui proposta è stata accolta ed è ospitata sul portale regionale. Eh, un altro modo per rendere esplicita e chiara la moderazione è farlo attraverso eh, negli spazi di consultazione. Eh, è, questa è una consultazione che fece la Regione Siciliana, ehm, per diciamo. Prima che entrasse in vigore la legge del Rio eh, per dotarsi di una legge di riforma eh, delle province eh, venne messa in consultazione la legge di riforma nel momento in cui era in discussione nell'Assemblea regionale siciliana. Quindi il testo, della consultazione, il testo diciamo della legge in, in fase di discussione era aperto alla consultazione. In quel caso eh, la, la consultazione era aperta a un gruppo di partecipanti identificato che erano. Uh, esclusivamente se, mh, soggetti pubblici, in particolare i membri dell'Assemblea regionale siciliana, ehm, i comuni e eh, i componenti politici e amministrativi dipendenti delle eh, province siciliane che potevano eh, partecipare commentando, qui, qui trovate, eh, trovate il testo articolo per articolo della della legge di riforma, eh, chi ha partecipato ha potuto commentare sul singolo articolo di legge. Eh, la decisione del, dell'amministrazione regionale nell'aprire questa consultazione fosse che questo spazio, essendo un tema molto tecnico, fosse presidiato da dei giuristi, quindi i commenti che venivano inseriti dai partecipanti, eh, soprattutto se c'erano dei quesiti relativi alla formulazione di quello specifico articolo di legge, erano sottoposti a, a degli esperti che poi rispondevano. La risposta dell'esperto era contrassegnata con il simbolo della regione, quindi i partecipanti potevano riconoscere nel thread della discussione i commenti che venivano da parte dei due giuristi che erano in quel, in quel momento coinvolti di supporto quindi a, alla partecipazione sullo strumento online, che è quindi un'altra modalità no? di eh, moderare e di gestire questi processi ehm, aiutando in questo caso a risolvere ehm, magari delle ambiguità rispondendo a dei quesiti che ovviamente per la natura della consultazione richiedevano delle competenze, in questo caso di tipo giuridico. Eh, la terza fase è quella della comunicazione, la comunicazione ovviamente in realtà è, è un processo, è un continuo anche questo, è, non ha una fase identificata nella quale eh, si concentra, però è evidente che in fase di progettazione è, è importante definire la strategia di comunicazione, capire attraverso quali strumenti, con quali tempi e con quali modalità si possono coinvolgere i partecipanti e coinvolgere il numero maggiore di potenziali partecipanti. E attraverso quali strumenti farlo, quindi capire, anche qua nuovamente ritorna al discorso dei destinatari, ogni gruppo di destinatari ha caratteristiche sue, va raggiunto con canali e strumenti diversi e questo ovviamente è importante che venga mh, pianificato in sede di eh, definizione della strategia di comunicazione. È importante che le informazioni vengano veicolate attraverso un unico canale che sia immediatamente riconoscibile, che sia un punto di riferimento durante tutte le fasi di svolgimento della consultazione per avere informazioni aggiornate, che può essere una pagina web, questa che vedete è la pagina dell'autorità nazionale anticorruzione, che è il soggetto che per legge è, è identificato come soggetto responsabile dell'attuazione di consultazione online per quanto riguarda la verifica dell'impatto della regolamentazione, cioè tutte quelle norme di legge che hanno un impatto eh, sui procedimenti che riguardano per esempio le autorità nazionali, che quindi hanno eh, diciamo, un impatto forte su tutti gli aspetti legati diciamo, normativo-procedurali per la pubblica amministrazione. Questa è una pagina del sito dell'Anac perché ovviamente l'ANAC fa anche altro, non è un soggetto che fa essenzialmente solo consultazioni pubbliche, però una parte importante della sua attività legata all'attuazione appunto del, ehm, della disciplina sull'impatto della regolamentazione riguarda eh, modalità di ascolto e coinvolgimento dei cittadini ha una pagina web che è questa nella quale ospita tutte le consultazioni aperte alle quali si può partecipare. Eh, quindi può essere una pagina web, può essere una piattaforma dedicata come Io partecipo Plus che è quella che, che, di cui parlavamo anche prima, che ospita tutte le consultazioni, le iniziative di partecipazione in questo caso realizzate a livello regionale, eh, la scelta della, di avere una piattaforma è una scelta che ha fatto anche la regione Sardegna, immagino che voi lo sapete se non lo, se non lo sapete andate a vederla, si chiama Sardegna Partecipa ed è una piattaforma eh, che è nata anche relativamente da poco e che serve a eh, ospitare le iniziative di partecipazione promosse dall'amministrazione regionale anche qui la logica è quella di avere un portale quindi un unico punto di accesso eh, di dare visibilità ai contributi di tutti di avere in qualche modo anche omogeneità, coerenza, univocità nel tipo di comunicazione che si dà ai cittadini che è un vantaggio eh, rispetto al fatto di gestire per esempio eh, le consultazioni attraverso strum degli strumenti singoli che possono essere che so, il form online, piuttosto che l'email, eh, che sono strumenti che si sì, consentono l'ascolto ma che poi in una logica di condivisione dell'informazione hanno dei limiti. Che, che poi vedremo meglio nel prossimo, nel prossimo webinar, ma volevo già anticiparvi come temi dei quali parleremo e sui quali riflettere. Eh, un altro elemento importante della strategia di comunicazione riguarda ehm, la comunicazione interna e il coinvolgimento dei decisori. Eh, le iniziative di, di consultazione sono presidiate normalmente da un gruppo di lavoro che eh, coinvolge soggetti appartenenti spesso a strutture diverse all'interno dell'ente, eh, a volte include dei soggetti esterni perché magari si ha necessità di portare delle competenze che, fuori, che dentro non ci sono. Eh, tipicamente per esempio coinvolge chi lavora nell'URP, perché è ovvio che è un'iniziativa che espone in termini di comunicazione e l'amministrazione, è utile ehm, averli coinvolti, avere il loro aiuto, eh, però siccome la consultazione e i processi di questo tipo eh, devono avere un risultato che è quello ehm, di arrivare a una decisione, di ehm, in qualche modo di portare all'azione tenendo conto di quelli che sono i contributi che arrivano dall'esterno, pianificare nella strategia di comunicazione dei momenti in cui i decisori, cioè i soggetti che poi dovranno assumere quella decisione, sono informati, sono coinvolti, eh, condividono gli obiettivi, eh, vengono costantemente tenuti informati, eh, in alcuni casi partecipano perché alcune iniziative di partecipazione e di consultazione prevedono che sia esplicitato e attivo il ruolo di chi dovrà poi prendere la decisione all'interno degli, degli spazi online. Eh, quindi questo è un altro punto di attenzione che è importante eh, pianificare, è importante prevedere degli strumenti, è importante prevedere dei momenti nel processo in cui ci siano oh, diciamo, dei momenti di incontro che possono essere anche dei focus group, possono essere delle riunioni, può essere una mailing list periodica che informa all'interno su come sta andando la consultazione, ci sono tanti strumenti, però è importante tenere eh, presente che questo processo coinvolge non solo chi sta fuori, ma anche e soprattutto chi sta dentro e che deve essere pianificato esattamente come si pianifica il resto della comunicazione. La quarta fase è quella di azione, quella normalmente nella quale si svolge la consultazione, quindi eh, diciamo, le attività che si concentrano in questa fase sono fondamentalmente attività di presidio, di comunicazione da un lato, quindi eh, dare conto attraverso i canali che si deciderà di usare, di come sta andando, di quali sono i primi risultati, coinvolgere eh, soggetti che possono aiutare ad amplificare l'informazione, eh, anche questo lo vedremo poi in maniera approfondita nel, nel prossimo mudo. Modulo. e questa è la fase in cui il gruppo di lavoro che si è costituito deve darsi da fare perché ovviamente c'è un'attività costante di presidio, di ascolto, di, eh, di cura di tutte le fasi della consultazione che appunto de deve, deve essere presidiato costantemente. E infine c'è l'ultima fase che è quella di decisione, valutazione e feedback. La consultazione si è conclusa, la prima cosa che si deve fare ovviamente è selezionare i contributi, vedere cosa è arrivato, eh, capire che cosa è rilevante e che cosa no e selezionare. Eh, questi sono i numeri sulla consultazione sulla buona scuola, vedete... 1.800.000 partecipanti online e offline, che significa che c'è stato un grandissimo lavoro di ehm, analisi dei contributi che sono arrivati, di selezione, perché ovviamente non tutti i contributi sono eh, validi, sono coerenti, anche questo lo vedremo nel, nel quarto modulo, che è quello dedicato all'analisi, all però è evidente che... Ehm, che Questa è una fase nella quale non solo si conta, quindi si vede numericamente quanti contributi sono arrivati e chi ha partecipato, ma si deve fare anche un'analisi di tipo qualitativo, andando a vedere proprio la, la coerenza dei contributi arrivati rispetto a quelli che erano gli obiettivi e i risultati attesi. Eh, si fa per forza di cose una selezione, vanno identificati quei contributi che possono utilmente contribuire alla presa di decisione, quei contributi vanno eh, riportati all'interno di un documento, tipicamente è un report, ma possono essere varie le modalità attraverso le quali si restituiscono i risultati di una consultazione online e vanno diffusi e comunicati. Eh, questo che vedete è ancora una volta un esempio di bilancio partecipativo, è il comune di Legnano che negli ultimi tre anni ha realizzato diverse iniziative di partecipazione. Eh, questa è la pagina nella quale si restituiscono i risultati, voi vedete ci sono diversi pulsanti, eh, potete vedere qual è la graduatoria, eh, la graduatoria delle idee che sono arrivate, quelle che sono state ammesse al voto, quelle che non sono state ammesse e le idee non fattibili perché non sono fattibili, quindi vi invito ad andarle a guardare, per cui questa attività di eh, selezione serve non solo a far emergere i contributi qualitativamente utili, perché ripeto l'obiettivo di una consultazione è arrivare a una decisione migliore e quindi eh, l'obiettivo è quello di avere dei contributi di qualità, che possano essere utilizzati, che effettivamente aiutino l'amministrazione a, a migliorare, eh, ci sono però, eh, come succede in tutte le, le modalità di ascolto e di partecipazione, eh, contributi che non possono essere diciamo, considerati perché magari non, non, non rispettano i criteri e le indicazioni che erano state date, eh, in ognuno di questi casi è comunque importante dare una risposta, cioè. E non considerare chiusa la fase di analisi e valutazione semplicemente con la selezione dei contributi utili, il loro inserimento nel, nel report, la loro comunicazione, la loro considerazione nella, nella presa di decisione ma è fondamentale dare un feedback: dare un feedback a chi potrà vedere il proprio contributo accolto eh, in modo che sappia che è stato utile eh, a chi invece non, non ha dato un contributo che non è stato, che, che è stato possibile considerare, è spiegare perché. E questo ovviamente è un elemento fondamentale di qualità, sul quale eh, se voi insomma, avete la curiosità, vi, vi appassiona questo tema e magari andate a vedere online, eh, non sono tantissimi i processi di consultazione dei quali se andate a vedere a distanza di tempo trovate gli esiti. Oppure avete facilità a capire se è stato dato un feedback di che tipo, in che modo io anche a distanza di tempo posso vedere che cosa è stato fatto dei contributi, perché è sempre una parte diciamo, ehm, difficile: è difficile l'analisi, è difficile valutare, eh, è difficile al momento di prendere le decisioni dire ok, questo sì, questo no. È difficile in ogni caso, a maggior ragione nei processi di tipo partecipativo, però è importante farlo ed è importante in una in una logica che è quella che dicevamo all'inizio, cioè considerando la consultazione come una parte di un processo continuo di coinvolgimento. Eh, il feedback è un elemento di qualità importante perché eh, aiuta a motivare la partecipazione per le volte successive in cui noi chiederemo ai cittadini di partecipare. Eh, gli esempi in cui non viene fatto sono esempi di cattiva partecipazione che purtroppo eh, allontanano ancora di più i cittadini eh, dal voler dare un contributo, dal partecipare, quindi eh, in qualche modo danneggiano eh, in prospettiva la, la, la costruzione di un rapporto tra PIA e cittadini che sia capace di generare eh, valore sociale.